ciao allora oggi vi mostro gli acquisti dell'ultimo periodo che ho fatto su wish e visto che ho un leggero problema con wish perché prenderei tutto prenderei davvero tutto quindi mi sono data un limite e quindi prendiamo solo cose utili e dico io come non può essere utile un sottotazza un euro questo è un sottotazza a forma di gattino, il pacco, oltretutto, ne aveva dentro due e una l'ho data mia mamma. È bellino. Poi, dopo è fatto in un silicone che sembra che sia s attacca quindi si attacca anche alle piastrelle oppure lo mettete sul tavolo e non scivola, quindi la tazza è bella ferma. E io che lavoro al computer sempre bevendo le tisane, un sottotazza a gattino era bello. È inutile, e dovevo prenderlo, questo è utile <ride> e quindi andava bene sempre per le tisane ed è sempre utile un... con USB questo tiene in caldo le tazze o i bicchieri o quello che volete lo attaccate usb del computer e oltretutto il cavo è bello lungo quindi perché liquidi e computer non vanno d'accordo quindi il cavo è bello lungo, ve lo tenete lontano e comunque lo tiene in caldo perché ha una resistenza dentro ed è bellino anche se scalda tanto, non va mai a scottare, quindi ehm, non va a bruciare il tavolo e soprattutto non scotta a contatto con le mani, quindi altra cosa importante, un euro anche questo ed è carinissimo, e non potevo non prenderlo, giusto? Era utile! Altra cosa estremamente utile, e questo sì, sono questi, che li ho dispersi, comunque sono questi gancini che servono, fatti così in silicone, che hanno alla fine la calamita e servono per agganciare i cavi senza rovinarli posto con questi gancini da rotolare aspettate ecco, eh, qua ne ho uno vedete questo ad esempio tiene uniti i cavi ed è con le calamite le ho rotolate intorno e non va a rompere i cavi quindi è una cosa intelligente e oltretutto sono davvero comodi È inutile, questi qua sono comodissimi ho visto dei tutorial in giro dove con i magneti perché alla fine sono due piccoli magneti Proprio lo fanno con il silico, con la colla a caldo sono curiosa di provarci con dei magnetini magari lo facciamo assieme ditemi se è una cosa che vi interessa e comunque al, al posto di dei soliti gancini che non troverò mai quelli soliti eh, in metallo che si arrotolano per chiudere i cavi questi non vanno a rovinarlo quindi è davvero una cosa utile poi non scivolano quindi i cavi sono belli fermi utili davvero utili. Altra cosa super utile sono questi pannetti carini, piccini, grandi così più o meno, ok? Grandi così. Questi sono pulisci occhiali, pulisci schermo, pulisci quello che vuoi perché comunque sono in microfibra e quindi puliscono bene. Solo che il pacco era da 50, quindi sono, sono un po' un po', poi ci sono in rosa, un altro po', poi ci sono in giallo, sono sempre un, un po', e poi ci sono in giallo fluo, verde fluo, insomma direi che questi qua li metto un po' in, in, in, in giro per casa, ovunque, no il pacco della 50 e costava un euro quindi va benissimo, diciamo che mi servivano alcuni e un euro alla fine invece di lavarli lo butti va benissimo sono anche carini i colori e quindi perché no ultima cosa ma non per ultima sì lo so ridarete che cos'è questo uh. allora questo che oltretutto ha quindi va messo così è un piano per il frigo in modo da non andare ad appoggiare le cose direttamente sul piano del frigo, ma andarci a appoggiare questo, quindi un, copri, un telo copri piano per il frigo. È molto più igienico effettivamente perché invece di pulire tutte le volte il frigo e dover spostare tutte le cose, togliamo il pan, togliamo questa plastica alla fine che comunque ha l'antiscivolo perché è tutta dentellata, vedete, quindi la roba non scappa e lui sta fermo si pulisce tranquillamente sotto l'acqua, si pulisce come una spugnetta, quindi la trovo anche molto più comoda, perché ho il frigo, non so se è fatto così anche il vostro, comunque che non è pari, ma ha tutte delle, come si chiamano, scorri, scorri, delle canalette, ecco, delle piccole canalette all'interno, penso che sia fatto perché così se... se si forma del ghiaccio e non si forma perché l'acqua scorre, non ho capito, non ho capito, comunque alle canalette che si sporcano, cavolo da pulire, diventi matta perché diventerci proprio intorno, tutta la... questa qui, tac, la pianti sotto, la togli, la pulisci, quindi perfetto, erano acquisti utili, non potete dire no, fatemi sapere se vi ho tenuto compagnia, non si può non, non ridere o dire questa è matta direttamente comunque sia sì, se quelle, quali di questi prodotti vi piace di più se volete che proviamo a fare questi gancetti, non so, con la colla calda o con silicone cosa dite che è meglio? anche se ho visto nel tutorial che era con la colla caldo, quindi proveremo con la colla caldo se vi può interessare se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico queste mm, deliri. Alla prossima, ciao!